Il quartiere non è, un, non è una cosa, diciamo, come viene nominato il quartiere vengono associati vari, vari epiloghi, vari misuri, ma non è così. Io ho tutta una brava clientela, tutte persone diciamo, oneste, e tante persone anziane brava gente insomma come c'è il marcio così c'è una buona parte che c'è una buona parte che sarebbe il buono